qua, che becchieria Gabri, cos'è che non hai portato oggi? Ah, l'imbrago Mi ha detto, andiamo a sciare Parivian qui e ci siamo accorti Manca l'imbrago L'imbrago ti, ti dà solo l'idea di quello che andremo a fare oggi Che sarà epico direi Le aspettative sono altissime per oggi ragazzi Esperienza del genere mai fatta, non so Mai. Mai Mai Nessuno di voi vero? Tag Gabri? Mai eh fatta? Sì eh? dai Senza eh? imbrago ma più o meno Con l'imbrago vuol dire che sei Siamo level up Next Esatto level up Next level Adesso stiamo tra l'altro aspettando la guida Che ci deve raggiungere Siamo a Chamonix Andiamo a sciare Come si chiama la, il posto? Non mi, non Val mi ricordo Blanche. Non. Val Blanche, Val Blanche. Dai, Tra l'altro Guardate Dopo li tiro fuori e vi li faccio vedere meglio Però Larghezza sci e... Eh ma Gabri prima di iniziare vediamo se guardi abbastanza i miei video Sì Cosa? Io schifo sempre, Io sempre. Cosa c'è prima di iniziare? La Sigla Bravo Quindi ripetilo La Sigla Ho appena scoperto che una risalita Perché tanto ne faremo una Perché la discesa è molto lunga Si mette 6 ore, 20 km di discesa In cui non sarà solo discesa ma sarà un po' un'esplorazione Comunque una risalita 50 euro Onesto Regge la struttura Gabri? Per 50 euro Abbiamo appena beccato la guida Che ci ha spiegato In Giappone un altro loro cliente Questo loro cliente purtroppo è rimasto sotto una valanga e è morto La prima cosa che ci ha detto la guida ci sta! La faccia è un risparmiarcelo. Vabbè. Almeno iniziamo con un po' di brio. Siamo nel. time. Imbrago time. Brachetto? Robin Braghetto? Robin Bragotto? Robin Bragotto si chiama questo. Ok, ci siamo. Siamo per prendere. Funi via. Agitazione. Livello? No, discreto. Da 1 a 10? 4. 4. Concentrazione? 8. 8, buono. Agitazione voi? Sì. Da 1 a 10. 6. Dai. dai Gabri. Si può fa, si può fa. Si può fa. Va. Ci ha dato delle indicazioni prima la guida. Non dobbiamo mai toglierci gli sci perché ci potrebbero essere dei crepacci nascosti nella neve. Stare sempre dietro a lui. Se perdi lo sci. Se perdi camminare. lo sci sei morto, insomma, perché non puoi, non puoi camminare. Se è vero, è ma che bomba! Ok adesso stiamo per prendere la seconda cabino via E poi siamo arrivati che a quanti metri? 3777 Correggo, 3.800 E sti cazzi! Nice! Wow Raga, non avete capito Cioè, non mi capirò ho paura a sporgere il casco con la GoPro qua 1.400 metri Che strapiombo c'è qua Guardate dove dobbiamo passare noi Quando passiamo, siamo tutti Sì, sì Cristian, che è il nome della guida Ci ha detto che quando la neve è così quando viene giù così è perché fa caldo ah comunque raga si sente un botto il fatto che siamo a quasi 4.000 metri perché si fa una fatica della di madonna di assisto, sì, fatto ma le scale come a respirare farlo. veramente abbiamo fatto due scalinate c'è proprio la sensazione di giramento di testa il meno male che ho smesso di fumare Ma <ride> ah, qua la grotta di ghiaccio Ok adesso siamo in questa grotta Da lì inizia discesa a piedi Bella nazzi, Ci sta imbragando Tutti assieme Non chiedetemi il motivo Io sono il primo ovviamente l'alboreto della situazione manca oggi È un cane la, la guida Io ho lo zaino che mi ha dato lui Che è rotto Non ho la cintura qua davanti Quindi balla un po' yes. Allora è abbastanza nazi la situa raga Perché ci tiene con una mano Ok io dietro loro mi tengono però si scivola abbastanza Left side o straight? Sembra una stronzata eh in, nella GoPro però raga Cioè si è stra se vai giù di lì muori Guarda qua Chi è il tuo piede? Il tuo piede? Qua è, è un po' più nazi la situa Quello è il segreto di far queste cose, goderselo senza avere troppa paura non so se vi rendete conto, cioè noi siamo su uno strapiombo destra e sinistra qua. E la coppa sembrava tutto piatto, lo so già. Ma lui dice di andare straight adesso, però se non pianta i talloni, o oh, cazzo che vai straight. Qui senza corde, che paura. Minchia non sapete quanto c***o sto sudando. Ma ah, raga, ho un problema io sullo sci. È un attacco che non tiene, l'ho scoperto lì sopra, infatti ho paura che mi si agganci. Sganciate lo sci, aspetta Quanto è quotata lo stacco di sci? che bello eccolo quanto è quotato eccolo qua stop stop stop per capire meglio la situazione bisogna capire come com'è fatto un attacco da sci lo scarpone ha una tacchetta davanti e una tacchetta dietro quando si va a inserire bisogna attaccare la tacchetta davanti e far coincidere anche quella dietro, si attacca lo scarpone premendo il problema è che il mio attacco posteriore ieri quando agganciavo lo scarpone slittava indietro perché c'era il fermo qua che non teneva più e si faceva scalare tutto l'attacco indietro e quindi si sganciava tutto e eh, guarda qua okay, ah wait, come. wait, wait I have to put okay, back keep going no, but it's, uh, it's out <laughs> no, wait out if I do a, a, a turn, it's coming eh, non può essere giusto stronzo No, ancora, porca p***a devi andare giù Ormai è tutta dura Temo che ci stacchi in continuazione Porca p***a Ah, ecco volevo sopporto l'attacco Ah, proprio, semplicemente Ascolta Questo? Eccolo Buona, vediamo. Niente raga, mi si è staccato più volte l'attacco proprio, mi si è proprio sfilato dallo sci, quindi mi sa che io adesso mi fermo a metà e prendo il treno, guardate che c'è il treno. Ah, okay. Niente, allora in realtà ragazzi ci sono divisi adesso, che io ho gli attacchi rotti, quindi devo farmi quella scalinata lì a piedi prendere un uvetto e poi in cima là c'è un treno e col treno tornare siamo lì bella merda allora almeno sto andando a vedermi una grotta ghiacciata che c'era qua sotto figata figata questa no? almeno una cosa di bella l'ho fatta Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio oh. ah. Ok, adesso mi devo fare tutta la scalinata Da qui fino in cima, in cima, in cima, là Avete capito? L'aspetto della madonna questa cosa mi sta facendo odiare la giornata Non avete capito quanto è lungo raga Io sono partito dove c'è il blu là in fondo Devo arrivare là eh Scarponi da sci è Cioè no Non si può fare sta roba Allora via, Ho preso la cabina via al pelo tra l'altro Perché stava chiudendo Alle 16 chiudeva Cioè c'era il tipo col megafono che stava urlando Cabina via è chiusa è chiusa Quindi sono corso gli ultimi gradini al pelo Adesso sto aspettando il treno Basta Allora, boh raga, in realtà sono appena arrivato giù in fondo, sono qui davanti a questo bar a aspettare gli altri. Vabbè, siccome non so cosa fare, sono qui già da boh mezz'ora, però ancora non si vede l'ombra degli altri. Allora, direi che ci fosse stata molta più neve, sarebbe stato fighissimo. Solo il primo pezzo veramente bello. Poi invece per il resto era abbastanza una, una merda eh, Da un lato, vabbè, eh, sfiga che avevo l'attacco rotto Però vabbè, quella è sfiga, non ci si può fare niente La guida in sé <coughs> lascia un po' desiderare Non mi piaceva come si approcciavano e noi è Troppo, boh 100 euro a testa per questo servizio E quindi direi che... Non è stato il massimo, nel senso che io continuavo a chiedergli un cacciavite per mettere a posto l'attacco E lui non mi lasciava andare a chiedere alle altre persone il cacciavite perché aveva fretta di scendere Eh però sei stronzo, infatti a un certo punto mi fa No no tu prendi il treno Eh vabbè, allora decidi te <ride> Tanto mi ha detto Gabri dai messaggi che faceva schifo a scendere il resto Per la spesa che è stata in realtà tra venire qua in una giornata benzina casello Traforo del Monte Bianco, ski pass eh, Mangiare 100 euro di cosa, insomma, andranno andr andr via circa 300, forse di più euro, secondo me non vale la pena fare un'esperienza, cioè nel senso ci poteva stare se c'era veramente tantissima neva eh, neva, c'è la neva, non scuola ecco, in questo caso non c'è la neva vado a scuola, che è meglio oh. chi che ha sofferto di più, secondo voi? io o voi? guarda ma tu non hai idea della scalinata che ho fatto io eh? Ma tu non hai idea della scarpinata che abbiamo fatto Abbiamo okay? Abbiamo fare attenti, una scarpinata sì, sì, sì. Che equivaleva alla la tua scalinata sì, la è la scala. Scala. Finalmente siamo tornati Io prima quando ero lì sulla panchina da solo Ho dato un mio parere Dovete darmelo voi adesso sì, no. da, provare. da provare è un experience quindi è sempre da fare okay. però la giornata non è stata delle migliori per okay. la guida e per le la condizioni guida, okay, la guida siamo tutti d'accordo la vai. guida condizioni condizioni neve è quel che è abbiamo inverni così ormai caldi esatto. quindi okay. la guida gli abbiamo pagato lo ski pass il panino, l'acqua sì, con l'arancia Tutto è stato pagato e diciamo il e cognome da guida <ride> basta io spero che comunque anche questo video vi sia piaciuto anche se è un po' così, vabbè, eh, avete visto che comunque anche con un po' di sfiga, con gli sci che non funzionavano, con una giornata un po' deccata di, di qua di là, si riesce lo stesso volendo a divertirsi o comunque a provare a fare una nuova esperienza più che altro. Lasciate un like solo per l'impegno direi, no? perché siamo tutti in me che in in realtà. Esatto, bravo, per tutte le energie spese oggi. Iscrivetevi al canale e ci vediamo prossimamente in un nuovo video.